13 novembre 1969. Circa 500.000 persone si radunano a Washington per manifestare contro la guerra del Vietnam. Il movimento pacifista protesta dopo la divulgazione di clamorose notizie riservate sul conflitto e all'indomani della scoperta del massacro di My Lai. Alla manifestazione partecipa un movimento capace di attraversare trasversalmente tutta la nazione, uomini bianchi e neri, ricchi e poveri.